Dove nasce l'agricoltura? I luoghi in cui nasce per la prima volta l'agricoltura è in prossimità di grandi fiumi. In Mesopotamia, tra il Tigri e Leoprate, In Egitto, percorso per molti chilometri dal fiume Nilo, In India, vicino al fiume Indo. In Cina, vicino al fiume Giallo. Questi sono i luoghi in cui per la prima volta nel mondo l'uomo inizia a coltivare, a modificare il suo ambiente. Il tutto avviene nella preistoria, nel neolitico si parla di rivoluzione neolitica. Ciao al prossimo video! Vi aspetto!